benvenuti benvenuti qua è la pixelmon se, se non mi se non mi se qua mi fa caricare la pixelmon perché sto computer fa schifo uh. Uh. Uh. ok prendiamo oh, preso un po' di cocche ok ora mi mettiamo a posto perché al momento non si servono mettiamo a posto pure questi Uh, questi aspetta aspettate un attimo forse un attimo riordinando qua la cas le casse bene qua in cui io, oggi andiamo a catturare il nostro primo pokemon oltre oh, allo starter che vabbè che sta a livello 15 sì. guarda là infatti ho oh, molto in mente Fai macchia, oh, piccolo. Qui molto probabilmente si evolverà pure oggi. <SILENCIO> Dio mio, be bella la musica ma diciamo, me. dei centri Pokémon! Di videogiochi, dei giochi pokemon Bella, qua sto coso che mi ha mezzo consumato per farmi 10 Pokémon. 2 Ultra Ball. E Velox Ball non l'ho fatta. Tutte queste, vabbè, le ho trovate in un centro Pokémon per avere sto coso anche più o meno poi mi sono rubato i vizi e questi poi ho trovato anche un tempio un regi non di quelli normali ma di regi rago che dovrebbe stare più avanti All'inizio del deserto Di là Che forse andremo a vedere Però Per fare la chiave Tengo due pezzi uguali Quindi mi servono altri pezzi Quindi devo trovare altri te, Altri templi Quindi devo vedere altro Ma però dobbiamo catturare il nostro pokémon Prima qua E uno spawnato un bel Septile Che voglio provare a catturare con Una velox ball Cosa? Tengo altri goc Un attimo uh, Un septile Che forse Dovrebbe essere ancora in giro perché stava di là. Tengo i pane in mano perché. Eeeh... Can... Un attimo. Oh, io perché. Come primo Pokémon. Oh mi catturo uno start eh. Eccolo. Ecco. Eccolo. Ah, Grovile. prima c'era la Sepile. Dai finito Settile. Vabbè. Si piniamo pure Growile. Se... Se mai Oh, questa cosa però mi 2 rompendo 2 2 2 2 2 2 2 2 Oh, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pio Dio mio, odio tantissimo sta pioggia. Eh vabbè, quei fulmini, tutto quanto qua, dai, quando... Vabbè, ok. In abbiamo Fammi vedere sto... Cosa sto dici che, che ovviamente io... Non so niente di questo, nel senso. Non so come fare Nel senso La sua natura Se è buona o no Vediamo però Attacco. No aspetta Mi dice Ok eh, Più Aspetta Più attacco speciale E Più difficile speciale Boh È veloce che veloce Il ma makip Invece Fa schifo in velocità Attacco E attacco speciale Sono più o meno simili E più o meno Anche difesa Vita torrente non so cosa sa cos'è? Oh, oh non so perché in inglese fa schifo in inglese io quindi non so niente Ma però sta pioggia deve passare Non basta Va bene frattempo qua Qua nel frattempo sta Stanno crescendo anche le ghicocche per bene Se mi ricordo come si fa a fare velocemente, altrimenti non cazzo. Ok, ora. Essendo che tengo un marchip a livello 15. A questo punto me lo posso evolvere. Però se trovi il Pokémon giusto, questo è a livello 40. Ok. Questo è, è a livello 14. Oh. Ok, tengo. Oh. ok attimo se provo a spostare il visuale qua ok non mi facciamo questo ok attenzione non so proviamo questo Le Sondrock non so se si sentono, nel senso io le sento, no no no non mi morire, non mi morire, non mi morire, non mi morire, watergun, mi è morto. Non mi visto in realtà manco le mosse che tiene sopra... questo groll Drop all. Fammi vedere un attimo le mosse che tiene questo groll. Tiene... e Energy Ball credo sia, no, Energy Sfera No Non mi ricordo, perché in inglese hanno un nome diverso Oh boh, non so Vabbè Andiamo a curare il nostro Mackip Ci sì, mi devo fare anche una base perché non so voglia di vivere Non so voglia di vivere qua in mezzo a, ah, in mezzo a nulla dove la pioggia Mi può Bagnare tutto Ora però Tra deve essere un po' più debole Mi sa se swablo ma eh, muori Nel senso Mamma no, quanto è grande unghio se swablo Però a me sei un Pokémon che mi interessa Esatto Sind Oh vengo, Pokémon Proviamo no, a catturare direttamente con. si, per un attimo, se riesco a inquadrare. Ok, installare. Vediamo una Pokémon normale. Vediamo allora, questo mi deve rompere. Ok, è uscito. Proviamo di fargli una azione senza indebolita troppo Ok utilizziamo di nuovo la Pokémon no? oh, sto, oh, sto coso che non mi entra nella Pokémon la madre. Se sto Sto sto Pokémon di mezzo il patrata Ok, catturato, sì, no, quindi catturato. Ah, mi... Oh! Oh! Oh! Oh! Non lo puoi, Oh! Quanto mi.. fammi vedere Vabbè sei la dana max ovviamente Mo.. le mosse Sotto di.. Vabbè i li vorrei poi più avanti in un un'altra cosa Vediamo questo per.. evolversi quando gli manco Non so di no, non si può vedere Non è il ovviamente non si può vedere, no, eh, là c'è la statistica, però non si può vedere Hai fatto Credo che era più debole No Però ne sembrava eh, ma comunque questo è gigante o Ora che lo noto, questo è gigante Ora andiamo a curarci, no? Un attimo. Accurarci. Sì, la squadra. Sì, eh, sì. Oh. Però.. Questo comunque sto trovando Pokémon tipo giganti Non so che è Ranno questo da 60 No no questo è ammazzo questo... questo mi ammazzo questo Ranno ranno Questo mi No questo mi ha questo No questo mi ammazza tutti i Pokémon Raran Eh vabbè Tutto per combattere contro giù di merda Dio mio Sta sto odizzo. Oh Odys Ah Non so io Non è molto efficace eh, quello che mi ha fatto Ok Devo voglio con, con questo con lui per farle Vabbè. Qua la pioggia non c'ha voglia di smettere di piovere. Quindi noi Vabbè, però però però però qua zilla con minuscolo. Ecco Il mio maki Si sta evolvendo E Se non si vuole Serviamo Marzok Oh uh. ok Non so che tu ha, che mossa abbia imparato Però Curiamo E già che ci siamo Andiamo a vedere uh, il, il tempio Vabbè per non avere difficoltà Per voi che guardate oh, vi, vi taglio direttamente il video Perché non mi ricordo manco ma io dove era andato l'altra volta Quindi Si rivediamo direttamente là oh, Siamo qua che siamo quasi vicini ho fatto un tag perché ho camminato per forse 20 minuti Perché non mi ricordavo la posizione Era un po' lontano oh, Ok ora devo atterrare senza vedere Senza farmi male volevo dire Atterrare senza vedere è impossibile Ok un attimo Uh. Nel frattempo qui andiamo di là Raccogliamo Che bacchè Verde Verde si ma si sì, mi mancava la verde Ma dovrebbe essere da queste parti Sì Ma non so dire esattamente dove Però dovrebbe essere da queste parti Perché io ho camminato a caso? Perché dovevo trovare un centro Pokémon? Aspetta? Quello? No. Eh. Mi sono perso. Mmm. grande Ho fatto pure un deserto aspetta che è quella cosa è una montagna Si sì, è una montagna quella Ok Questo vabbè è il deserto Baiato Ma okay. che è? E' di Leggiene Archeus so credo perché hanno aggiunto pure i Pokémon di Legenda Arceus Ma non so se aggiungono pure quelli di nona generazione Io spero di sì Ma oggi non mi ripi, non mi riprendo Perché ho già, già catturato due Pokémon Che in realtà Dovono essere altri Pokémon che dovevo catturare oggi Volevo catturare altri Pokémon Perché mi manca il Pokémon un Pokémon di tipo volante Essendo che Comunque sto coso Quando Io cercavo le cose Mi sembrano giga dei giganti questi cosi Però non lo erano Comunque Sto dicendo che Quando io cercavo Quella dannatissima cosa Perché mi sembrano dei giganti Non lo so Lo... Questa è dannatissima cosa, perché è dannata, mi ha fatto dannare mai il in merda E no, non è senso, è un buon Pokémon Ora però andiamo a rubare il centro Pokémon Sendo che siamo già Vediamo che sì. Andare a rubare il centro Pokémon è buono perché Questi gli danno cose buone qua dentro Non so che sia ma si ingassiamo tutto nel frattempo. Cioè, ma anche della lana. Dopo, faccio un attimo. Mari. perché mi devi dare un po' di lana. Vabbè, questa è la check ball Rivoluzione di Max. Buono. Non so cosa sia questo. Buttiamo tutta l'immondizia che teniamo E prendiamo tutto quello che c'è Ok Come stavo dicendo Prima però il Pokémon che voglio catturare Però essendo che qua si sta dovrebbero stare Forse eretti Prende forse perché Non lo so Se nel Se nella pixel qua Questi dormono No non dormono qua si comportano come villager Però non sono villager Vabbè No In server Mi hai appena notato che la piove Qua no Ok Oh n nidori Nidori Ok, questo è un no, coso di Pokémon Go Non mi ricordo manco come si attiva Pokémon Take Ok Comunque eh, Tipo lui Però Pidove non mi piacciono i Pokémon Quindi non me lo prendo E quindi mi devo prendere prendere tipo Oh Aspetta non mi ricordo Starly nel frattempo qua c'è mai i fossili eh, che io mi devo prendere. Questo è rotto quasi, quindi se ne freghiamo. Ok, oh, sto dicendo oh, perché mi serve ovviamente le cose. Comunque... Guardo oh, da Danza Spada. vabbè io le mosse in inglese non me le ricordo quindi eh sono diventato pieno devo lasciare qualcosa una cosa beh io questo ok comunque oh, vi ricordo di come se oh, vi ricordo di iscrivervi al, al canale e di lasciare un like e anche un commento. Questo ovviamente se volete supportarmi. Il like ovviamente non è d'obbligo, però un'iscrizione che non vi costa non vi costa niente, quindi ora però io voglio sapere perché io vi volevo sempre però esitere ci Io vi volevo mostrare la cosa, però a questo punto non ve, la posso, non ve la mostro più Ve la mostro in un prossimo episodio Che forse Settimana prossima Questo video ce lo state guardando Lo state guardando di Domenica Perché credo che La Pixelmon farò cella di domenica O di sabato Ok ora però Torniamo indietro altro cosa del brutto comunque oh. quindi nel prossimo forse perché mi devo fare anche perché mi devo fare anche una casa no quindi devo farmi la, la casa perché altrimenti sto in mezzo a niente quindi mi devo spostare tutte le cose Mi devo fare anche la fare Ho oh, anche il Non mi ricordo mai come si chiama Quello per farmi le Pokémon in automatico Che Però mi serve Il pistone ce l'ho Però mi serve il, po... il Pokémon Che tipo mi fa le Che mi droppa Il slime Fare le mi devo trovare il pokemon di fare lo slime quindi tengo la macchina automatica per farmi le pokeball mo qua mi sono perso quindi noi ci vediamo direttamente uh, nella mia ci vediamo direttamente nella base eh, meno, per dire base e, e poi la vi farò vedere se, ma, se semmai riorganizzo da un, atti, un attimo e ci salutiamo anche perché questo episodio oh, questo sta venendo da un po' quindi credo che abbiamo volevo proprio vedere però niente